Ben ritrovati, carissimi amici! Sono immensamente felice di, di potervi trasmettere queste conoscenze teoriche e pratiche, esperienziali, su una magia antichissima che è proprio la pura magia che poi passa no? nel mezzo a tutte le varie religioni, tradizioni, libri, sacri, eh, precetti, dogmi, eccetera, eccetera, no? Eh, la scienza magica, ok? In qualche modo. E sono... non avete idea il mio cuore quanto è felice di poter fare tutto questo, che evidentemente siete pronti anche per ascoltare questo, e, e praticare questi insegnamenti, perché questo è veramente un, um, un potere così puro, così centrale, capite? Un potere magico così centrale che è nascosto da ogni grado di questi ordini iniziatici 7, um, oppure anche ordini iniziatici di alto grado, eccetera, eccetera, ci sono frammenti, se qualcuno poi è pratico di queste cose, andando avanti noterete che ci sono dei frammenti di qua, dei frammenti di là, dei frammenti di qua, ma il corpus completo dell'utilizzo, e noi stiamo solo parlando dell'alfabeto, cioè del, delle basi, no? In pratica vedrete che il corpus anche solo di poter applicare determinate conoscenze? Perché a volte uno può leggere qualcosa in un libro e allora? Perché manca la chiave per applicare quello che hai letto. Va bene? Non voglio dilungarmi oltre, anzi questa sera vorrei trasmettervi altre due parole radice collegate naturalmente e derivate sempre da AL che è la lettera che stiamo esaminando, conoscendo e praticando eh, vi piacerà molto perché, appunto, eh, voi vedrete che non solo vi do delle nuove parole di potenza da poter usare nella vostra vita, ma vi darò anche dei metodi, dei rituali specifici come quello di questa sera e non è che ogni video sarà che io vi do la parola e voi rifate come ho detto nello scorso video vi ricordate no ecco. eh, non è così quando parlavo di abba vi ricordate eh, quello eh, questa qui è importante che voi lo capiate eh, lo ridirò magari anche altre volte però man mano che andiamo avanti con gli insegnamenti io vi mostrerò anche altre metodologie altri metodi di applicazione questo non significa che non potete applicare i metodi già conosciuti. Va bene? Quindi è, un, è un mio, una mia decisione. Non solo vi do una, nuo, de, una, due nuove parole radici, nuove forze in mano, ma anche nuove metodologie. Perché poi vedrete che siccome siamo fatti in maniera diversa, c'è chi, per esempio, è più predisposto per una metodologia più mentale di programmazione, ok? Come dissi, no? L'informazione la carica, ecc. chi è molto predisposto per questo, chi invece è più predisposto per l'aspetto ritualistico e quindi se non c'è un rituale vero, diciamo fatto con le mani, questa persona sente come se non ce la fa. Siamo diversi, c'è chi deve attivare il canto, deve attivare la danza in qualche modo perché altrimenti non riesce a manifestare. Quindi c'è chi, chi fa tutto con le immagini, perché ha una grande abilità di immaginazione, c'è chi non riesce a immaginare nulla. Siamo diversi. Ecco perché i metodi che voi vedrete, anche stasera stesso, voi vedrete un metodo completamente differente di applicazione. Poi va da sé che tutte le parole di potenza naturalmente possono essere applicate in diversi metodi. Mm? Allora... La, la prossima parola che io vorrei trasmettervi è legata... Sta, stasera parliamo del fuoco e dell'acqua. Iniziamo a parlarne perché immaginerete che poi eh, affronteremo questo in un modo molto eh, più diretto e, e profondo. Però, iniziando, si potrebbe certamente dire che eh, ash, quindi ve lo scrivo naturalmente, aggiungendo una lettera che è shin. Vedete? Shin la vedremo poi a parte, come tutte le lettere dobbiamo vedere singolarmente a parte. Quindi shin a grandi linee è prima di tutto la forma dei denti, intesi come quando si stringono i denti quella forza di stringere i denti, ok? Questo, questa pressione, diciamo così, verso anche verso il basso, appunto, ok? Vista anche come la pressione necessaria tra due stick, stecchi, stick, um, bastoncini, per poter produrre quella scintilla, noi non abbiamo più esperienza di questo, ma... Bisogna star molto tempo a far così, ok? Per poter arrivare a produrre la scintilla del fuoco. Quindi il fuoco viene da questo, dal movimento mm, molecolare che crea calore. Viene dal calore molecolare creato, no? Dalla scintilla che si crea per sfregamento, ecco, magari, e con forza. Ma anche quando tu stringi i denti, se tu li tieni strinti per un po', Sentirai per un po' di tempo, no? tipo un minuto, dopo ti sentirai delle avampate di calore. Provate, è un esperimento da provare. Inoltre, tutto oggi, quando si dice stringi i denti, no? è per, perché? Perché, per esempio, ti stai arrabbiando, no? Allora, se, quando è che un animale mostra i denti e stringe i denti? Come li mostra? Non è che apre la bocca, apre la bocca e sbadiglia, no? Mostra denti stretti e ringhia, no? Ecco. E i denti ben stretti. Perché? Perché sta preparando il fuoco, ok? Questo, quindi, ash è, è la nostra radice no? con cui andiamo a indicare, appunto, il fuoco. Um, beh, certamente ash, si può anche <ride> ricordare che ash in inglese, ora, eh, non c'è da far paragone perché è proprio uguale, cioè, in inglese, diciamo così, ash è cenere. Quindi è proprio quello che è successo dopo il passaggio del fuoco. Si chiama anche oggi Ash. ash. Eh, bene, detto questo, voglio rimanere poco su questa radice perché dopo vi mostro invece uh, il rituale, quindi la parte ritualistica ci impiegherà un po' più di minuti, un po' più di tempo. Eh, però vi dico come si usa. Quello che noi andiamo a utilizzare è un po' come Abba, ok? Abba, ok? Qui abbiamo asha, ok? Asha, che in realtà però, uh, a, pur essendoci al, quindi al, shin, al, vedete no? Pur essendo comunque ovviamente così, l'ultima al, l'ultima lettera, si legge e. È la, è la più comune pronuncia. Quindi la nostra radice di fuoco diventa asha. Ascè. Quindi, per quanto riguarda questa radice, come si usa? Avete già una metodologia, quindi potete fare la stessa cosa che avevate fatto con Abba, ma con Ashe. State attenti, molto attenti, perché qui si tratta di dar fuoco a qualcosa, mh? Uh, di, dar, di, di accendere qualcosa, quindi non si fa mai questa cosa sulle persone, mai. Sapete, però, come è che io vi consiglierei di usare questa radice per dar potere a, a alla vostra parola. Quindi, quando voi, per esempio, dite, no? Un augurio, per esempio, no? Ti auguro il meglio. Ascè. Dire questa parola o addirittura anche scriverla a volte, uh, dopo una tua affermazione... È come dire, accendo quel che ho appena detto. È un po' come mi è venuto in mente adesso il, il milionario, no? Che dice, la accendiamo, non la accendiamo? Sì, la accendiamo, ok? È, è uno scherzo, però più o meno, capitemi, no? Quindi, confermare, ma proprio dar fuoco, nel senso di accendere, quello, accendere una candela in onore di quello che hai detto. Hashé. È sufficiente, mi capite? Quindi non sto parlando qui di vibrarlo, eccetera, poi ognuno deve fare le proprie esplorazioni. Non esiste un manualetto delle istruzioni, ok? Ricordatevi che di fronte alla magia ognuno è individuo, perché l'intelligenza divina ce l'ha, ognuno ce l'abbiamo, non è che la mia è superiore alla vostra, capito? C'è il rispetto totale dell'individuo, quindi ognuno deve fare le proprie esplorazioni, ma io vi dico... Come è solito usare questo, questo potere, questa potenza, asce. Per esempio, quando tu dici, mm, anche in una scritta, oppure anche un'intenzione, magari tu vuoi una tua intenzione, alla fine dell'intenzione dici asce. Ok? E, mm, basta. Mm? Quando vuoi dar potere a qualcosa, per esempio. Mm, Appunto, dell'augurio ve l'ho già detto, no? Quindi, per esempio, che vada tutto bene, che, che, che passo... Sì, che vada tutto bene, che passo l'esame a piani voti, a E la lanciate. Questo è importante, cioè a basta. Avete lanciato l'intenzione, è il modo in cui si lancia, in cui si accende nei, nei piani sottili quello che avete pronunciato o scritto, va bene? Così si usa questo, uh, questa radice di suono. Mm, basta, non c'è da dire altro in, in realtà um, in questo modo diciamo date potere, forza a una cosa che è stata detta però, piccolo dettaglio dopo che avete sigillato questa è, un, un, è ovviamente una radice molto usata per sigillare quando avete sigillato la vostra intenzione quindi avete detto ok, asce la dovete far partire, cioè non dovete più pensare continuamente a quello che avete detto, questo è importante perché altrimenti è come se l'intero universo, quindi voi dichiarate quel e poi continuate a pensare, pensare, pensare, pensare, pensare, oppure dubitare, dubitare, pensare, eccetera, l'universo non capisce se avete finito o no. Cos'è? è che vuoi, cioè, vuoi lanciare anche il dubbio? Vuoi lanciare anche le preoccupazioni dopo? Quando è che hai finito? Dimmelo, poi lanci <ride> qualcosa del genere. Quindi mi raccomando, quando usate questo potere, voi semplicemente capite quello che state facendo e lo lanciate e ve ne praticamente dimenticate. Questo è il modo giusto di praticare con questa radice. La seconda radice che invece affrontiamo di cui poi ora vi insegnerò il rituale uh, per... Um, aspetta, che... ecco, prendo i miei fogli così sono sicuro di dirvi tutto, rituale per rinsaldare e proteggere il legame familiare. Allora, partiamo dalle nostra radice per chiarire il discorso. Am um, è certamente quello di cui abbiamo bisogno. Quella, quella lettera che vedete in mezzo, che è ma è una lettera dell'acqua, quindi, vede cioè, non è che serve uno scienziato per dirlo, è una lettera che rappresenta questo principio dell'acqua. Unita a al, che è forza, potere in questo caso, no, eccetera, diventa, in, in origine diciamo così, diventa il concetto di un'acqua forte, di un'acqua che è dura, che tiene duro. Cosa voglio dire? Che è una radice che veniva usata anche per nominare, diciamo così, uh, un co una colla, un collante. Perché voi siete noi siamo abituati ovviamente alla cartelleria, vado e compro la colla, però anticamente venivano lasciate bollire giornore, ore, giornate e giornate, i tendini, ok? E a volte anche le ossa dell'animale, affinché ne venisse, di, di diversi animali, affinché ne venisse una sostanza... Um, appunto um, che poi veniva lasciata seccare era, era viscida, come si dice un, induriva no? come sostanza poi veniva lasciata seccare e diventava proprio colla quindi te potevi per esempio due bastoni potevi unirli con una, con una corda e con questa poltiglia diciamo così lasciavi seccare al sole e questa diventava resina praticamente cioè era proprio colla riusciva a tenere unite le cose. Questo è il significato principale proprio di questa radice, tenere unite le cose, incollare, nel senso proprio unire assieme. E il significato di, questo, di questa potenza è anche il braccio, perché... Sia per, appunto, il discorso di uh, abbracciare qualcuno, quando tu abbracci qualcuno, già lì era il discorso, che quando tu abbracci qualcuno vi unite, ok? Cioè c'è il discorso di unirsi con le braccia. Mh? Uh, ma anche, naturalmente, il discorso di... cioè mentre te, quando te tocchi qualcosa, ti stai unendo a quel qualcosa, no? Però c'è anche un altro discorso che è un'unità di misura, il braccio. E loro misuravano a bracci una cosa ok questa cosa è lunga 10 braccia per esempio e, e queste 10 braccia ovviamente erano un'unità ok 12 braccia Do il 12 era l'intera misurazione di questa trave quindi era tante braccia unite che fanno 12 ok quindi in quella trave ci stanno 12 braccia, ma tutte assieme, non separate, no? E infatti, cioè, quando proprio vi dovete immaginare il sistema di misurarle, no? Un braccio, un braccio, uniti, no? Un braccio, un braccio, e, e si faceva così per misurare. E quindi misuravi unendo un braccio a quell'altro. Ecco un po', magari, se, se... insomma, perché si dice anche che significa braccio, ok? Allora... Per quello che ci interessa a noi, ovviamente, anche qua, aggiungiamo AL, quindi AMA e questa è la radice che cerchiamo, va bene? Quindi, mentre prima abbiamo usato ASHÈ, adesso useremo AMA. AMA è la madre. Quindi è importante parlare di questo perché nel video precedente abbiamo parlato del padre, No? alcune mi hanno anche scritto mi siete un attimo lamentate per il discorso del padre eh, capofamiglia no? ecco, dice, la donna dice eh, mi hanno scritto ma anch'io sono capofamiglia no? un'altra mi ha detto ma ci sono solo io quindi eh, chi è il capofamiglia? sono sempre io no? Ecco, no, quello lì era per il padre inteso come capofamiglia la madre ovviamente ha un ruolo anche essa fondamentale che è successo qua? ah, niente Fondamentale quello di tenere unita assieme la famiglia e quindi di portare il nutrimento e eh, l'affetto e l'amore all'interno della famiglia mm? e, e quindi questo vi dicevo un po' anche l'altro giorno che i ruoli al mondo di oggi sono stati molto profanati dico profanati perché i ruoli non, non, non... ok sono d'accordo io con il fatto che i ruoli sociali sono imposti in qualche modo però ci sono anche dei ruoli un po più naturali ok e, e oggi si è perso tutto affinché un padre di famiglia non sa di essere capofamiglia e una donna di famiglia non sa cioè un padre di famiglia non sa di essere il re della propria famiglia e una donna di famiglia non sa di essere la regina della propria famiglia. Quindi quando avevo parlato del capofamiglia, ovviamente dovevamo parlare dell'aspetto maschile, mi sono fermato lì. Ma non si intende nella maniera più assoluta che la donna sia in qualche modo inferiore, ok? Anche, anche la donna è considerata eh, capofamiglia, certo, però nella sua funzione naturale è espressa di amà, non di abba. Li sentite i suoni? Per favore, smettetela di filosofeggiare troppo o di star lì a le chiacchiere. Ascoltate i suoni. ABBA, AMMA. Questa è la differenza che deve esserci tra un padre di famiglia e una madre di famiglia. Poi, piano piano, portate giù le cose e comprendete meglio. Hm? Però al di là, anche al di là delle parole che vi ho detto io, sono i suoni la cosa principale da vedere e da sentire la differenza, perché la conoscenza è lì. Mm? Quindi la donna intesa proprio come la, colei che tiene unita la famiglia, senza di lei non c'è famiglia, ok? Colei che ha partorito i figli, senza di lei, infatti, ah ma, non esiste l'acqua della vita in nessuna maniera, perché... Addirittura oggi, amore, amato, amata... Cioè, vi rendete conto? La parola è la stessa. Perché senza l'amore non esiste una famiglia. Ok? Non esiste una famiglia vera. Famiglia, am. Vedete ancora? Fa, f, am. Amiglia, ok? Alef. Alef, la prima lettera. Ok? A. Però, in alcune sviluppi della lingua e delle lettere, e praticamente di queste radici che io vi sto trasmettendo, nei loro sviluppi, per esempio andando in Italia, qui, nella nostra terra, le lettere sono un po' cambiate, addirittura dall'Italia, dove nascono le famose rune, che tra l'altro non sono celtiche, sono nostre, sono italiane, nel territorio italico, Um, da lì sviluppandosi poi addirittura a nord, nei territori appunto celtici, eccetera Loro allora avevano gli Ogram, basta, le rune non sono celtiche uh, Sviluppatosi lassù, um, le cose sono un po' cambiate Per esempio, A, vi ho detto in, in ebraico è Aleph, no? Alcuni hanno preso la parte finale uh, Ok, quasi tutti ovviamente abbiamo preso la A però alcuni hanno preso perché? Hanno diviso in due. Hanno detto, bene, mettiamoci due lettere: una è la parte iniziale, ale, l'altra è la finale, f, ok? Ed ecco per esempio anche l'eruna, ok? Uh, feu, ok? Fe? E, che, è la, che è la. Guarda caso, no? Abbondanza, mucca. Guardate i significati: la vacca che dà abbondanza, eccetera, eccetera. Ok? È la non è tutta, eh? Non è tutta il nostro al, non è tutto, però è come se ne fosse presa una parte, anche fonetica, per voler prendere ancora più nello specifico la forza. E famiglia inizia con... Non, non inizia con uh, mamma, ok? Anche se mamma. Cioè, stiamo, ma di cosa stiamo parlando? Comunque, F, quella F, vi dicevo, deriva sempre da questo concetto, ok? Di prendere sia la parte iniziale A, ma anche quella finale F, ok? Famiglia. Ehm, bene, la mamma, ok? La mamma, la madre. Ehm, amma, amma, mamma, mamma. Cioè, no, non noto nulla di, di diverso. Okay. Questo è la forza, questa è la forza di cui stiamo parlando. Uh, quindi adesso uh, penso che, che sia tutto chiaro, almeno l'aspetto teorico, credo di sì. Adesso um, porto la telecamera nella mia stanza rituale e vi faccio vedere come si fa a compiere questo rituale. ecco qua come deve essere l'altare vi servirà voi ora avete già tutto acceso perché naturalmente io eh, non farò il rituale durante il video con voi quindi io già vi faccio vedere come dovrà essere quando il rituale è attivo, è iniziato per preparare l'altare dovrete procurarvi una tovaglia che come vedete io ho fatto la tovaglia nera che è il colore dell'astrale è un colore che non è colore in realtà e i, le lettere bianche a vostro piacimento potreste fare anche la tovaglia bianca e le lettere nere perché dico le lettere perché voi vedete che qua abbiamo al, 1, 2, 3, 4, al, e qui abbiamo ma, ok? Quindi il circolo fa a ma, a ma, a ma, ok? Questo è un altare eh, consacrato a questa specifica forza, questa potenza, a ma di cui abbiamo parlato quindi dovrete prendere le forme che vi creerete di al quanti sono i membri della famiglia quindi in questo caso noi abbiamo quattro persone madre padre e due figli quindi per quattro persone voi vi farete quattro forme della lettera ok Uh, al dopodiché ovviamente la connettete con una lettera ma e in questo modo farete un circolo obbligatoriamente perché la famiglia è fatta da tre persone ok madre padre e, e, e almeno un figlio altrimenti non, non si chiama propriamente famiglia siccome questo rituale serve proprio per rinsaldare proteggere il legame familiare è necessario che ci sia una famiglia eh, che lo riceve, ok? Sappiate che vi sono delle volte in cui semplicemente il legame familiare è un po' scosso, sia per figli ribelli che sembra che non amino per niente i genitori, che sembra che vadino contro i genitori, eccetera, eccetera, sia per, a volte, alcune piccole insidie che si mettono eh, tra la moglie e il marito, no? Può essere della suocera, può essere di una nuova segretaria, Può essere eh, anche a volte la noia del rapporto, la noia di un rapporto che ormai è diventato troppo noioso, è diventato un po' così. Insomma, la famiglia eh, che abbiamo creato assieme inizia a essere debole, quindi vi ricordate l'altra volta abbiamo parlato dello spirito della casa? Questa volta parliamo dello spirito della famiglia, quindi non più della casa ma della vostra famiglia, ok? che quindi avete messo su famiglia, la vostra famiglia, com'è lo spirito della vostra famiglia, potrebbe per le circostanze della vita essere un po' più debole, oppure addirittura, come vi stavo spiegando, essere attaccato in un qualche modo eh, da qualcuno eh, esterno alla famiglia, che quindi non vuole proprio il bene tecnicamente il bene della famiglia ok se vi trovate in una di queste circostanze certamente questo rituale vi aiuterà moltissimo vi cambierà le cose veramente come un giro di ruota state molto attenti alle mie parole noi vedremo molte potenze vedremo molti rituali specifici come vedete sono molto specifici quindi, se volete riconquistare un, un uomo che non... non è questo il caso. Se volete forzare una persona ad amarvi, a rimanere con voi perché non vi vuole più, eh, non è questo il caso. Ok? Se volete... Ehm, insomma, tutto quello che io non vi ho detto, ok? non è il caso specifico. Qui lo vedete, nell'altare c'è una vera e propria famiglia, Ogni, ognuno ha una candela tutelare e... Questo è il legame familiare, lo vedete? Ok? E quindi del, grazie alle forze del padre e della madre che fanno circolo nel vostro, nella vostra opera. Bene, specificata questa prima cosa, vi servirà, quindi vi ripeto, una tovaglia, mettiamo questo mio esempio, una tovaglia nera, le quattro forme di Al, della lettera A, e quattro forme della lettera M ma dopodiché le mettete nel vostro altare le disponete in modo e in maniera che facciano un circolo se siete tre faranno un circolo a tre quindi un triangolo, ok? in qualche modo potete spostare o allungare come volete la lettera Mim affinché... Gli spazi vi tornino meglio, cioè questa lettera qui può essere anche più lunga, sempre a 3, 1, 2, 3. Questa è la lettera, però mi capite, potreste farla anche molto più larga per andare a prendere anche molto più in là. Detto questo, vi, servirà, vi serviranno quattro candele da mettere a tutela in questa zona esatta della lettera, vedete? Dove ci sono le corna, diciamo, qui. Ci metterete la vostra candela. Deve consumare tutta, quindi vi consiglio anche un piccolo portacandela che la sorregga. Candele bianche vanno benissimo. Al centro del circolo che andrete a creare metterete una coppa. Deve essere un bicchiere bellissimo, non deve essere un bicchiere in cui bevete normalmente. Deve essere un bicchiere, ecco perché vi ho detto coppa, deve essere un, un bicchiere usato per questo vostro rituale, per la famiglia, quindi una coppa, deve essere un po' ornamentato, nobile, prezioso in un certo qual modo, va bene? Non deve essere il bicchiere con cui mangiate tutti i giorni. Questo lo riempirete di acqua. Per concludere, all'interno di ogni al per l'appunto, metterete una piccola foto del membro della famiglia. Quindi le fototessere, per esempio, sono perfette. Oppure ve le stampate e le fate piccole. Tecnicamente metterete... Dunque, voi siete qua, ok? Così come state vedendo la telecamera. Metterete la foto della madre là, la foto della figlia qui, la foto del padre lì e la foto del figlio qui. Quindi, variabili. Se avete due figli maschi, madre, figlio, il primo, quello più grande, figlio, quello più piccolo, padre. Se avete due figlie, uguale. Madre, figlia più grande, figlia più piccola, padre. Ci siete? Questo è l'ordine per disporre il vostro altare. Mi sembra di avervi detto tutto quanto. Se mi dovessi dimenticare mai qualcosa, scrivetemi nel commento al video, perché l'avete visto, io cerco di rispondervi. Quindi se mi scrivete domande, io vi risponderò. Questo rituale, che porterà davvero un cambiamento a volte totale alla propria famiglia perché le potenze che si vanno a muovere sono potenze pure e quindi sono forze di informazione che vanno a permeare l'informazione della vostra famiglia, mi capite? Mm? Uh, questo rituale dovrà essere fatto di lunedì notte, quindi non importa se la luna è calante o crescente ma che sia di lunedì notte. La prima fase, voi potete allestire l'altare, le candele sono ancora spente. La prima fase, ovviamente, è una sintonizzazione, ne abbiamo già parlato nell'altro video, no? Una sintonizzazione di cosa? Di, di, di, con questa potenza che voi andrete a muovere, quindi con Amma. Va da sé quindi che durante il giorno, magari, per esempio, nei tre giorni prima del rito, voi già iniziate una vostra sintonizzazione. Quindi 10 minuti in un giorno, va bene anche 5 minuti, cioè alcuni mi hanno detto, io ho sentito che dopo 7 minuti la sintonizzazione era troppa, sentivo, ho sentito di smettere. Dovete sempre seguire voi stessi. Io vi do 10 minuti come come cosa generale, ma se sentite che, siete, che avete fatto già troppo a 5 minuti vuol dire che dovete ancora assimilare, a abituarvi a, a, all'energia all che sta arrivando e quindi voi avendo pochissima energia non la sostenete ancora bene va benissimo, potete starci anche 2 minuti ma fate il vostro lavoro di sintonizzazione con questa radice quindi 10 minuti ogni giorno almeno per i tre giorni prima del rito voi vibrerete ne abbiamo parlato in un altro video come si fa ah, ma... Sentirete un po' di vibrazioni proprio in tutto il corpo, come delle... è normale, deve accadere, ok? Questa è la forza della madre, quindi va anche a volte proprio a... Quindi sentirete proprio anche delle vibrazioni nel corpo um, positive, ecco, è normale, naturalmente, perché è la forza della madre, quindi comunque um, vi state sintonizzando con questa potenza che poi sarete in grado di usare nel vostro rituale spiegatemi una cosa se, se una potenza non la conoscete se non conoscete quello che starete per fare intendo esperienzialmente con l'esperienza come potete credere che tutto un tratto arrivate, siete maestri e muovete le forze della madre le forze delle lettere nel vostro rituale non, non è possibile ecco cosa serve un po' di addestramento come vi sto insegnando per forza, no? è come avere degli strumenti se tu non li, non li hai mai usati cosa credi? che quando poi ti serve li prendi e li usi? no, non funziona così ok? quindi dopo questi tre giorni diciamo così di piccola preparazione del rito siete pronte perché? dico pronte perché questo è un rito che tradizionalmente lo faceva la madre della famiglia non il padre. Mm? Infatti, vedete, là, come prima, eh, ora lo vediamo anche nelle candele, ma là c'è la madre, quindi questo rito lo deve fare la madre. Punto. Ehm, detto questo, voi siete pronte, quindi tutto spento, però avete preparato tutto quanto. Inizierete comunque la notte, per esempio, a mezzanotte e mezzo, insomma, State in quell'ora lì, ok? Dalle undici all'una e mezzo, dalle 11 alle 2, ecco, non... è l'orario migliore questo, va bene? Inizierete quindi a rimontare dentro di voi, invocare dentro di voi questa uh, radice, questi suoni. Quindi inizierete, no? Uh, ma... Quante volte? Diverse volte, poi vi fermate e ascoltate se lo avete attivato, quindi la domanda vi fate dunque c'è? no non c'è ancora ok ah -ma. lo fate diverse volte, a un certo punto sentirete che c'è, vi siete sintonizzate prima del rituale con amma quindi inizierete l'accensione delle candele con un fiammifero, e queste candele si accendono con quattro fiammiferi differenti, con un fiammifero inizierete accendendo la candela della madre. Dopodiché, con almeno una mano rivolta così al vostro rito, se è possibile tutte e due le mani, meglio ancora, ok? Eh, se, se non è, insomma, almeno una mano che sia rivolta là e fate la pronuncia di questo specifico incantesimo, di questo specifico uh, formula. Dopodiché accenderete la seconda candela, che è la candela, questa qua, della figlia. Ecco perché vi ho detto l'ordine. È, è qui che è importantissimo... L'ordine che seguite, va bene? Finora avete solo preparato l'altare. Quindi in accensione si accende quella e si pronuncia l'incantesimo. Si accende questa e si pronuncia della figlia. Si accende il figlio e si pronuncia. Si accende il padre e si pronuncia. Va bene? Quindi quattro volte direte il vostro incantesimo che adesso vi, eh, vi dico. Divina Signora, Divina Madre, Amma, a Te pongo il focolare della mia famiglia. Tu che hai acceso i nostri cuori di amore e di affetto, unisci e rinsalda questo sacro legame familiare. Tu che fai crescere gli alberi con forza, rigogliosi, e ne hai permesso i frutti. Rinsalda e fortifica Il potere di questo focolare Proteggilo per sempre Dall'intruso senza onore Dall'amaro Dagli spiriti malvagi E dalle lingue affilate Elimina le insidie Le cose incrociate I sussurri nascosti Lo sguardo nero Amma Rendi inattaccabile e armoniosa la nostra discendenza. Nel rispetto di quanti ci hanno preceduti, benedici, O oh Madre Amata, Amma, i nomi tutelari di questa nostra famiglia. Famiglia forte, cognome illustre, amore potente. Amin. Questo rituale veniva fatto con la madre e anche il padre, veramente, cioè è un rituale di famiglia che si potrebbe fare, la madre e alla sua, praticamente la madre era, la madre poi faceva il rituale, ma ecco perché prima infatti, così vi avevo detto, con una mano sola, perché la mano sinistra era eh, per mano, diciamo così, a, al padre, cioè al marito in questo caso, no? Ecco. Quindi, e i figli? No, i figli non erano per mano, erano magari dietro o intorno al tavolo. Quindi questo è un rituale che si può fare anche insieme, in realtà. Però non è che si fa insieme, è sempre la madre che lo fa. Può tenere per mano il padre. Questo sì. Ok? Questa è la formula da pronunciare. Ehm, sarà molto potente, quindi tranquille, non vi spaventate perché comunque è quello che volete la sicurezza per, per la vostra famiglia e state usando il potere archetipale delle lettere stesse la A e la M non è che state facendo chissà cosa, va bene? Mm, quando avete fatto per tutte e quattro voi farete così con la mano diciamo, ok? e vibrerete in realtà qui sarebbe un canto non tanto un vibrare A ma eh, tante volte, diciamo così, percependo l'informazione come un circolo, in senso orario, eh, mi raccomando, come un circolo che va da uno all'altro, da uno all'altro, continuando a dire ama, ok? Quindi, ama, ah, ah, Questo è un esempio di canto che potete fare ovviamente ehm, alla Divina Madre. Va bene? Il rituale si conclude lasciando la tavola in questa maniera che le candele si spengano completamente da sole. Il giorno dopo, quindi, quindi state attenti, potete anche andare via, però state attenti a... A no, a, che non cadano o cose simili, va bene? Il giorno dopo, che quindi sarà tutto spento, togliete tranquillamente le cose, togliete tutto. L'acqua, questa è la, la parte importante per concludere il rituale, l'acqua che avete lasciato lì, che è rimasta tutta la notte praticamente, la dovrete bere un po' tutti i membri della famiglia. Va bene? Questa è la conclusione del rito. Um, la cera qui, che sarà rimasta pochissima, non ve ne preoccupate troppo. Potete unirla, la potete sotterrare ai piedi di un albero e lasciare un'offerta, oppure... ti um, sì, questo penso sia la cosa migliore, perché se la buttate via è un po' eh, brutto, diciamo, no? Però non vi ci fissate su questa cosa, ok? Fate le onore agli spiriti della cera e basta però è importante che l'acqua sia bevuta tutta dividendovela un po' tra di voi potete mentre pranzate il giorno dopo potete mettere un po' nei bicchieri bevete e va potete fare anche un brindisi no a noi <ride> sarebbe bello no e vi bevete la vostra io vi saluto tutti quanti come sempre spero di esservi stato utile e state vedendo ma siamo solo agli inizi appunto di questi insegnamenti, ma state iniziando a vedere la vastità e proprio la grandezza che si potrebbe iniziare a raggiungere con queste conoscenze magiche dirette. Conoscenze che, come vi state accorgendo, non possono precludere da voi stessi. Voi siete sempre parte integrante del rito. Non esistono riti automatici, eh, oppure sale e pepe, oppure che praticamente fai la cosa e quella accade da sola. Lo state iniziando a capire quando dicono il mago muove le forze. Questo vuol dire. Non è qualcosa di filosofico. È qualcosa di tremendamente pratico. Benedizioni a tutti quanti, allora, e per questa occasione speciale benedizioni a tutte le madri e benedizioni alla vostra famiglia, veramente vi auguro di rinsaldarla, fortificarla e farla rivivere così come ne avete il diritto, perché la vostra famiglia deve essere bella, De così come voi come individuo, anche come famiglia, deve manifestare la bellezza e proprio la vita, ecco, e il potere su questa terra, in questa nostra vita, di anime che hanno deciso di unirsi assieme per vivere nella stessa casa sotto lo stesso tetto, condividendo lo stesso sangue. Onorate sempre la madre, onorate sempre la vostra famiglia e onorate i nomi protettori.